benvenuti a economicamente un'altra puntata di economicamente per affrontare le tematiche che viviamo tutti i giorni calpestando il marciapiede dell'economia quindi sono puntate divulgative ma anche fatte di sangue e sudore degli imprenditori abbiamo avuto ospiti professori abbiamo avuto ospiti docenti abbiamo avuto ospiti di tutti i settori ma come è il nostro stile Ascoltiamo anche la voce degli imprenditori, ascoltiamo anche le, la voce di chi tutti i giorni combatte per se stesso, per le, i collaboratori con, con cui porta avanti il suo business. Ho il piacere di venire qui, accolgo con grande gioia l'amica, se posso dirlo, Barbara Bette. Ciao Maurizio. Eccola grazie, qua la Barbara. Grazie, è grazie di avermi ospitato qui. Ma no, è un piacere, un onore averti qua. È un'amica di vecchia data di Restart, altro format di Maurizio Poli e Giusi prestato della crisi di Pass italiana e oggi è qua in veste di, ci ha dato una mano a partire con i nostri piccoli format, ci ha dato anche dei consigli, ma è qua in veste di dinamica imprenditrice. Esatto. Dinamica imprenditrice in quel di? Esatto. Verona. Verona. Verona, noi siamo su canale Sky 810 in streaming su www.ltv.eu, quindi ci potete vedere ovunque, poi intanto... Sui social, in streaming, sulla pagina Facebook della TV, Well TV, ma poi condivideremo sulle mie le tue pagine assolutamente, questa puntata. Sì, assolutamente. Vuole essere una, una puntata di consapevolezza di quello che sta succedendo, qualche piccola nota di positività la vogliamo sempre dare, ma la realtà a volte bussa alla, alla porta. Barbara, in che ramo sei di attività imprenditoriale? E so che sei nel ramo, così, ristorazione diciamo. Diciamo così, food. Food. Allora, tu mi vedi sempre col sorriso, lo sai, no? Meno male. il sorrido, però in realtà i problemi ci sono e stanno anche diventando piuttosto grandi. Quanti, ha, quanti ristoranti hai a Verona? Ho quattro ristoranti. Quattro ristoranti sparsi per Verona? In centro a Verona, sì, sì. Diciamo come si chiamano, uno, come si chiamano? Allora, il ristorante Duskey. Duskey. Io i nomi li lascio sempre, questo è storico. Quindi i nomi Acquisto e lascio gli stessi nomi storici. L'Osteria il, il Bertoldo, l'Osteria Due Mori e la pizzeria in Piazza Erbe. Praticamente hai circondato Verona della tua attività? Sì. Un più servizio. o meno sì. Dai. Chissà se, se ho io non avrei finito di investire perché amo aiutare gli altri, amo dare da lavorare e che a chi do a lavorare diventa la mia famiglia. Però i tempi di oggi sono piuttosto Complicati di carestia, diciamo così. Se io la descriverei secondo i capitoli della Bibbia, questo sarebbe il periodo di abbastanza di carestia per noi. Sette anni di vacche grassi, sette anni di vacche magre. magre. Quanti collaboratori hai? 50. 50? 50. Quattro ristoranti, 50 famiglie, 50 collaboratori. E posso dirti una cosa, non ho problemi di personale. Eh, ma tutti dicono che hanno problemi personali. Perché li pago bene, perché li tratto bene, perché sono loro la mia fortuna e io li apprezzo tantissimo. E quando i ragazzi vengono incoraggiati e vengono pagati bene e non, vengono, non si sentono sfruttati, tra virgolette, perché non siamo tutti uguali, allora loro rendono bene. Se l'imprenditore capisce che la sua fortuna è grazie alla resa dei suoi collaboratori, forse le cose cominciano un po' a cambiare. Però ho sentito, non vorrei essere... Eh, però ho sentito questo problema è soprattutto risentito al sud più che al nord. No, dico, e di questo mi dispiace molto. Ti dico purtroppo che vedo anche qui su Brescia parecchi annunci di pizzerie, di locali, di trattorie rinomate che sono in difficoltà, cercano cuochi, aiuti cuochi, cercano pizzaioli, cercano camerieri. Ma sai perché nasce adesso, perché nessuno trova adesso? Perché si è sparsa la voce che il ristoratore paga poco. Non è assolutamente vero intanto non, non siamo tutti uguali, secondo non è assolutamente vero, si è sparsa una voce da là fino a qua, ma sono cose diverse, ci sono persone diverse, ci sono persone come me e altri miei colleghi che apprezzano e ammirano chi lavora per loro e lo ricompensano giustamente, non siamo tutti uguali ragazzi, dovete provare, dovete uscire dagli schemi, dal pettegolezzo e provare la vita reale, Potete anche provare, a parlare, perché potete andare a parlare. No, questo stipendio non mi sta bene, è andato da un'altra parte. Vi potete proporre quanto valete, lo dimostrate e sarete sicuramente ricompensati. Non ci credo che una persona che vale sul lavoro viene sottopagata. Se fosse così, è vero, potete stare a casa e andarvi a cercare di meglio però non smettete di cercare, non smettete di provare, questo è il mio consiglio. Questa è una bellissima nota di positività per tutti quelli che cercano nel settore di ristorazione, perché è vero, sì. la parola, anche la parola cameriere in italiano è, è sminuito, servire, sì, sì, sì. la parola servire invece è un grande professionista che fa la tridunion tra lo chef e il cliente, e da... chi, chi ha sminuito il settore, eh. Maurizio? Chi fa questo lavoro per passatempo? Cioè, tipo, non so cosa fare, finto gli studi faccio il cameriere. Va benissimo, però non puoi paragonarti a un cameriere professionista che lo fa per passione e perché ha studiato tanto per farlo. Okay. Quindi le, le persone che magari lo fanno per passatempo sminuiscono questo lavoro. Il problema è solamente questa base qua di partenza. Che poi, detto sinceramente, Brescia, Verona, faccio il cameriere a Verona, col turismo che c'è internazionale, eh, non è il cameriere. No, perché per me è il mio venditore, bah. io dico sempre ragazzi voi siete i miei venditori del locale, non siete dei portapiatti. Okay. Siete dei venditori, dovete vendere il mio locale, dovete vendere la nostra immagine. L'accoglienza. L'accoglienza soprattutto, poi i nostri prodotti tipici che sono... Tu, Veneto e Lombardia ha dei prodotti tipici meravigliosi, a partire dal vino, dai formaggi, dai saluti. La salubini, stagionalità. La stagionalità, Però vedi, sempre parte dalla passione che ci metti in questo lavoro. Se lo fai per passatempo, perché dici ok, faccio il cameriere quest'estate... Non lo fai con passione, lo fai per quei soldi che ti danno, giustamente, però quando un imprenditore si trova davanti a un ragazzo che vuole passare il tempo, è normale che siccome non siamo nei periodi di bacche grasse, è normale che uno fa anche i suoi conti, dice pago un portapiattica, poi pago un cameriere professionista, non per sminuire, però nella realtà ci sono anche in questo settore diverse posizioni, capisci? Non si può pagare tutti uguali, c'è cioè chi paga l'esperienza e chi paga non la non Ma Facciamo esperienza. anche un esempio pratico, un cameriere esperto e viene affiancato magari da un outfit, uno che inizia. Esatto, magari che intanto non so, fa il comì di sala, è all'aiuta nell'apparecchiare, nell nello sparecchiare, nel magari prendere un ordine del dolce. Insomma, queste persone qui magari sono sotto il, ca diciamo il cameriere di sala. Giusto? Poi c'è il cameriere di sala. Da me un cameriere di sala prende 1800 euro quasi 2.000 euro con mance e tutto quanto che ci va dietro, è straordinario, quindi non prende poco. Però io sono contenta di pagarlo perché i risultati li vedo. Ricordiamoci, 100 euro un imprenditore fa poca differenza, ma fa tanta differenza a chi li prende, e anche nel risultato. Quindi noi non siamo contrari a pagare qualcosa in più se la persona vale. Questo che sta dicendo la Barbara è importantissimo, l'imprenditore ce l'ha nella parola, impresa intraprendere, i rischi, li, tutto quello che connesso, ma per fare in generale reddito, che ricade sul territorio, perché alla fine ricade sul territorio. Certo. Hai 50 collaboratori, ma quanti fornitori hai? 24. 24 fornitori, a loro volta hanno collaboratori. a loro volta, questa, quando uno critica l'imprenditore della ristorazione, io mi domando, voi sapete cosa c'è dietro? C'è dietro un sacco di famiglie, non ci sono solo io che faccio... Due conti in casa, c'è il mio cameriere, il mio responsabile, il mio cuoco che ha dietro una famiglia, la quale ordina il fornitore che ha dietro una famiglia, la quale dà a lavorare al suo, imprenditore, al suo dipendente, al suo magazziniere, c'è tutta una filiera e arriviamo fino a quegli ospiti che abbiamo Restart, che hanno le uova, che hanno i formaggi, che hanno l'olio... È tutto un indotto. Quindi criticare noi significa criticare un indotto, non venire a mangiare, non venire a lavorare perché siamo criticati da quando c'è il Covid, significa eh, non alimentare un settore che ha milioni di famiglie alle spalle. Siamo, non siamo tutti uguali, ci sono le persone oneste come me, ok? Che non tentano assolutamente di fare la furba, faccio questo lavoro perché lo amo. E quindi voglio andare avanti onestamente, solo che non mi è permesso ultimamente, perché? Perché arrivo a punti di decidere quando cosa devo fare, pagare gli affitti, pagare il personale, quando mi arrivano bollette da 7, 8, 12 mila euro. Al fermi tutti, cosa vuol dire questa cosa qui? Scusami, guarda, Imprenditrice, eccetera, lo sappiamo, l'aumento delle materie prime, anche eh, pagherai di più le materie prime. Ma è aumentato tutto tutto tra i miei listini perché io non me la sento di far pagare un piatto di pasta 16 euro a meno che non sia con l'astice o l'aragosta non me la sento però se vedessero la mia, le fatture che pago io delle materie prime è spaventoso, è no, spaventoso. e torniamo alla, alla, alla cosa spaventosa che hai detto è il costo dell'energia che per i tuoi ristoranti Ma una no. media, mi dicevi nel backstage i 1.500 euro che pagavo per un ristorante, uno, nei hai quattro, siamo arrivati a? 7.900 euro per il gas, una bolletta da 5.600 euro della corrente elettrica per un locale. Io ho un locale da 30 posti, può fatturare mai 100.000 euro al mese? No! come faccio a sostenere costi per 12, 13, 15 mila euro al mese di bollette? Non lo sostiene al ristorante un costo così alto, quando prima in totale pagavo 2.000, 2.500 euro. Non mi possono dire che è la guerra, che è questo, che è quell'altro, perché non, non ci credo, non può essere possibile. E poi arriva un punto che devo fare un mutuo per pagare le bollette oppure decidere se pagare i dipendenti, l'affitto, il, il fornitore, non posso, non posso, io sono veramente preoccupata di questa situazione, perché prima avevamo il Covid, Maurizio. Sei sopravvissuto al Covid? E sopravvivo al Covid con i miei risparmi, poi arrivano a questi con i miei risparmi, cioè io, non, io sono giovane, non è che ho 500 milioni di risparmi in giro, e poi dicono dovete essere onesti, siete, ci, ci prendono ormai per tutto, sai noi ristoratori, evasori, tutte le parole del mondo, che non è assolutamente vero, vorrei vedere chi... Fa tutto in regola. Questo lo vorrei sempre dire. Io lo faccio perché ho bisogno dei fatturati, perché altrimenti queste bollette qui non posso neanche farmi un prestito per pagarle. Beh, Capisci? Questo non è un problema solo di Barbara Bette e dei suoi ristoranti di Verona. Se prendessi qualsiasi ristoratore di Brescia, di Palermo, di, di, di Bari, della Toscana, Tutti. mi ripeterebbero le stesse identiche cose cioè è un problema reale, trasportate questo problema in un'acciaieria, trasportate questo problema a chi fa i pannelli, dice ma cosa stai dicendo? I pannelli delle vostre cucine, dei vostri mobili, vengono fatti con il gas, è una tecnologia, quindi anche loro pensate, Le eccetera, tutto pensate a tutto l'indotto dell'energia che muove il nostro mondo, pensiamo alle nostre famiglie, pensiamo agli artigiani, questo momento di economicamente che mette il dito in un momento delicatissimo in cui ci sono confronti sì tra imprenditori, governo, il patto che se ne parla, ma gli aiuti devono arrivare alla catena giù e sul controllo, su un tetto dei prezzi di questa energia perché senza un tetto dell'energia rischiamo che la Barbara... Eh, non ha un tetto sopra la testa. Ecco, vale. <ride> questa è bella Barbara. No. Ma Maurizio, non è questo. Io non voglio gli aiuti dello Stato. Io voglio che lo Stato, prima che tutto questo succeda, ponga un rimedio. Perché io non voglio i 15, 400 euro, i 10.000 euro che Il mi vanno lo Stato. Ma non li voglio i bonus, io non voglio pagarla questa roba qua. Quindi a priori, quando lo Stato sa che ci sarà un'emergenza, perché hanno i loro piani, quindi lo sanno, a priori dovrebbe già... Aver agito, avere una soluzione per chi dà da mangiare alla gente, capite? Perché tu dai lavoro. Esatto! Anche perché tu vorresti comprare un altro ristorante. Ma adesso come faccio io? io amo aiutare, dare posti di lavoro alle persone. Il problema è che non me lo permettono più. Come faccio io a permettermi una guerra? Io pago 80% del mio incasso, lo do allo Stato. Ho il socio più grande dell'universo e non mi dà niente in cambio assolutamente, almeno un in socio momento, paga alcune cose. Esatto, in questo momento qua il socio non c'è. Non c'è e devo dargli l'80%, ragazzi, è difficile. Torniamo a parlare però, è vero, non volevo essere, non, non volevo fermarti perché questa è la realtà, questa è la realtà che viviamo, la realtà divulgativa anche di economicamente, cruda, sì, è cruda, ma questa è la realtà che viviamo. Quindi dal punto di vista educatore consulente finanziario, apriamo anche queste porte, apriamo anche queste finestre, apriamo, diamo voce anche nel nostro format anche a questi imprenditori che lottano tutti i giorni, però Barbara voglio un così una piccola nota positiva, la no, voglio tirare fuori, ci torneremo perché ci torniamo qual è un piatto tipico che sta andando in questo periodo nei tuoi ristoranti, cosa stai proponendo? Allora, ho siccome ho vari ristoranti ho anche una varietà di piatti differenti, Esatto, Quindi, però... in un ristorante va tantissimo il pesce, è estate quindi tè, il pesce... Una In quale macchina? ristorante dei tuoi? Allora, l'Osteria 2 Bertoldo. Bertoldo? Va di moda ancora, pensate, col caldo il risotto alla marrone. Davvero? <ride> col caldo, ma lo mangiano Il risotto alla marrone è tipico... Di Verona è del veronese, Veneto, sì, bellissimo, sì, sì, sì. Una, una cosa bellissima. Però anche molti formaggi lombardi, non, non disegno molto, cioè nel senso ci sono questi formaggi lombardi, sono lombardi, il Francia corta, accompagnato con io lo amo, lo adoro e quindi. è... Eh, Elisiana <ride> la la la dice che ha regia. <ride> no? Eh, diciamo che è per me è molto importante usare i prodotti naturalmente veneti e locali, però non disegno di usare anche prodotti. Lombardi perché, perché comunque abbiamo un ottimo vino, cioè Francia è, è eccezionale. Ci si parla il lago di Garda, insomma. Ci esatto, si parla il lago di Garda, ma i prodotti buonissimi sono anche qua, tantissime aziende agricole anche che ho conosciuto durante la tua trasmissione. di formaggi, Però, di cose... Tesoro, come... dai, lavora anche a tanta gente che fa il chilometro zero. Esatto, sì, sì, lavoro tanto con le verdure a chilometro zero, vengono dal mercato, quindi c'è... Cerco di restare ancora sull'ambito tra virgolette casalingo, se si può. Ma certo. Perché sono locali ancora ristretti, piccolini, quindi riesco a gestire ancora in questo modo. Mentre magari al ristorante Duskheim va di moda la crudité, il pesce. Ma sì, eh, esatto. ci sta. La regia dice: Porto la mia ragazza adesso Ma a mangiare. Ma assolutamente. Ma io vi aspetto volentieri, ancora ho tantissimi qua, di Brescia, è, è, è un ragazzo siciliano. Devi sano. sapere che in Sicilia c'è tutto il mondo della gastronomia in Sicilia. E beh, i ricci, io li amo, per esempio, basta quindi non la faccio mi sbagli, ragazzi. Cioè, io. Se vuoi, voglio far notare l'energia positiva che ci mette la Barbara solo a descrivere il suo lavoro solo a descrivere, sorride in modo naturale ah, e dà questa energia positiva a tutti nonostante le bollette da 12.000 euro per un locale eh. solo io sorrido ma non dovrei sorridere 12.000 euro no ma ti ripeto sorridiamo perché a volte è incredibile. Fai? se non ci credi allora dici vabbè io ci rido su ma non perché prendo in giro la situazione perché è incredibile la situazione dà incredulità. ma scusa ma 12.000 euro ma potrai rateizzarli no? Ma guarda, in 5 rate mi hanno risposto alla GSM, allora io voglio dire questo mese faccio 5 rate, se il mese prossimo mi arriva ancora faccio 5 rate, pian piano ho un mutuo dove non mi sto comprando casa... Ok, mi compro la GSM a questo punto qui. Esatto, eh. diciamo, divento socio divento della... Divento socio perché faccio prima. Io credo invece che in questo periodo qui eh, le aziende che distribuiscono energia sul territorio e il gas dovrebbero trovare soluzioni un po' più ampie per gli imprenditori che non corrispondono a quelle che danno i privati. Certo. 5 rate, 3 rate, ma che siano molto più ampie, magari prive degli, degli interessi, insomma agli imprenditori, o andate incontro o non andate incontro, se volete andare incontro allora date delle soluzioni credibili, perché noi, ripeto, abbiamo delle famiglie, siamo responsabili di famiglie, dobbiamo dare da vivere agli no, altri. ma poi, Bada, molto crudamente, molto crudamente, dal punto di vista economico, se tu, tu chiudi quattro ristoranti tuoi. 50 persone a casa Ma anche... e tutta la filiera che c'è dietro ma non sei l'unica che chiuderà Verona o Brescia c'è tutta la filiera anche i tuoi colleghi tutto, chiuderanno tutto, tutto, e... e anche chi incassa queste bollette non c'ha più queste se in se la case. prende no no adesso siamo in diretta non possiamo dire questa tecnica se, parla... la prende, se la prende se la prende si arrabbia come ah <ride> se la prende per un attimo pensavo che parlavi parla francese sai che qui no se la prende meno male meno male il francese lo capiamo tutti, dice la regia, <ride> però quindi allora poi hai ah, in Piazza delle Erbe anche il bellissimo locale dove sono stato, sì. che è pizzeria. Quindi è più turistico, accoglie i sì. turisti. Anche i turisti, cioè, quest'anno ne mancano tantissimi, ne cioè, mancano, eh. Stanno arrivando, ma sono lenti. Un bel turismo, però lento, spaventato. Cioè, perché poi anche tutte queste notizie? Eh, che magari uno non va, magari sempre a informarsi, le sente un po' in tv, terrorizzano. E la, quando una persona è terrorizzata dice cioè, beh io per non sapere cosa spendere e mangiare sto a casa, faccio la spesa e, però a questo punto guarda che mangiare a casa mangiare al ristorante è diventata la stessa cosa cioè ah, quasi, quasi spendi meno al ristorante perché io il menù a pranzo a 7-12 euro a casa non ti basta non ti può neanche i piatti ti neanche, cioè quindi mh, quello che voglio dire io io vorrei che la gente tornasse a andare nei locali e vederli come un luogo di ritrovo per stare di, di serenità con la famiglia. Un'ottima serenità, un con con compleanno, un compagno, con gli amici, con, gli amici con le amiche. E non essere spaventato dai prezzi, perché non siamo persone che non capiscono niente della vita, anzi forse lo sappiamo più di tutti. Però vedi che i prezzi, se vengo nel tuo locale, ce ne ho quattro, vengo a mangiare un buon risotto alla marone, so... Se esatto, vengo a mangiare le crudite, certo. le crudite se eh, voglio una roba esatto. fresca, so... Però non sono prezzi inaccessibili, ancora sono prezzi accessibili, perché io non ho voluto fare dei locali con prezzi che non sono accessibili. Abbiamo ancora 4 non minute. mi sento una Michelin, non me ne frega niente di queste cose qua, io sono genuina, prodotti genuini del territorio, punto e basta. Però vedete quello che sta dicendo la Barbara, è che le crudite non sono arrivate al suo locale così piovuto dal cielo. No. C'è un peschereccio che è uscito. Esatto. Però i pescherecci, ci ricordiamo, che hanno protestato anche loro perché uscire in mare gli costava 1000 euro, adesso ci sono 5.000, 7.000 euro sì. per una giornata di uscita. Sì. Dicevo, con 7.000 euro da avere al mio peschereccio, da lavoro ai miei marinai, non, con quel pescato non mi pago neanche i costi? No, esatto. E quindi io poi lascio, cioè, lascio fermo il peschereccio. Le aumentano clienti... i costi a me, io li devo aumentare al cliente, il cliente dice pago tanto, mangio casa, ma alla fine se vai al supermercato li paghi uguali, cioè nel senso non è che certo. aumentano solo per me, aumentano per tutti, vero? Certo, quindi la filiera non è solo quello come è arrivato il pesce fresco da te? Chi c'è dietro che lavora? Io credo che tante persone non capiscono cosa sia la parola rivendita. Vero. Se io compro a 5 euro, non te lo posso dare a 5 euro, neanche a 6 euro, primo perché ho l'IVA, poi perché ho le tasse, poi perché ho tutto quello che è il costo del locale, del, del personale. Il tuo piccolo eccetera. guadagno ci deve essere? Ci deve essere il mio piccolo guadagno quindi non te lo posso regalare, questo è chiaro, no? C'era che apro a fare, dice la regia, esatto, no? la cioè, parola imprenditore che ho messo esatto. nel sottopancio della Barbara, togliamolo, dice no, beneficenza. Infatti, però, se le persone capissero la parola rivendita, cioè io apro per rivendere un prodotto che compro, lo devo rivendere guadagnandoci, perché se te lo regalo, allora non sto facendo assolutamente sono una cosa, nulla. Però sono una cosa di Barbara, che nel suo cuore grande fa beneficenza la Barbara, sì, lei lo fa in silenzio. Lo fa con azioni concrete, Africa, anche con i suoi ristoranti, lei sa dove portare i suoi denaro e quindi gli imprenditori, si parla di società benefit, si parla di sostenibilità, ne abbiamo parlato con Giussi qua, ma lei lo sta facendo concretamente? Aiuto sia all'estero, in Africa, ma anche in Italia, nelle case famiglie, perché soprattutto in Italia c'è bisogno di queste case famiglie dove i comuni, anche qui ci sarà un capitolo aperto non contribuiscono sempre economicamente molto bene a, a far tenere questi bambini, insomma, questi si bambini. offre volontario quindi nel tuo territorio la ricaduta c'è sì, sì quindi eh, ricordiamoci se l'imprenditore guadagna, ricade sul territorio, ma anche tutto, con il settore ma tutto. ma magari posso offrire una bottiglia in più anche al cliente, lo posso far felice invece così mi sento con le mani legate perché io, io sono veramente preoccupata Maurizio lo sono so. preoccupata per il mese prossimo, per settembre per ottobre, perché e le, no, io pensavo le bollette durano uno o due mesi, incidenza della guerra, eccetera, invece sto cominciando a capire che è tutta una cavolata, che queste dureranno veramente molto di più. E, e dico, possibile che siamo nel 2022 e non riesco a trovare un modo per essere autonoma nel gas e nella luce? Oppure non vogliono che diventiamo autonomi in questo senso? Questo è un tema molto particolare, ne, ne parleremo anche con dei professori universitari. Farò loro questa domanda. Che trattano... Invita qualcuno del fotovoltaico, fammi capire anche a me che ti seguo se posso rendermi autonoma in questo senso. Volentieri, Barbara, è un tema molto interessante l'autonomia energetica, le comunità energetiche che c'è. Eh, la regione Lombardia ha fatto a partire una legge specifica, stiamo aspettando lo Stato che faccia partire un progetto delle comunità energetiche, che, che è quello che stai chiedendo tu, c'è, dobbiamo applicarlo, dobbiamo spingere di più su questo qui, semplificare le norme, non tante burocrazie, i controlli vanno fatti, ma dopo, se l'imprenditore vuole fare un l'impianto fotovoltaico a Verona e lo fermano perché il riflesso del pannello fotovoltaico potrebbe colpire a 10.000 metri l'aereo, è una notizia dei giornali l'imprenditore, sì, sì. non lo mette non lo mette, non lo mette. Quindi, non, è un, non me ne intendo molto, però se tu farai una trasmissione con questa cosa ti seguirò sicuramente perché ho voglia di approfondire questo discorso. Potete trovare la Barbara su tutti i suoi social, Facebook Instagram Barbara 1 Poi c'ho tutti i ristoranti, comunque su, su Facebook è privato, quindi non lo do. Do soltanto Instagram che è lì e allora pubblico le ricette, vi divertite un po' con la mia vita, un po' con le mie storie quindi, e un po' anche con i. Collegherò la Instagram. mia pagina personale Uomo che cucina alla Barbara, perché ho la pagina su Facebook Uomo che cucina quindi mi diverto a fare queste cose non <ride> professionalmente come la Barbara Ma non come come mangia, mangia si sì, si vede però ho iniziato anche un percorso di consapevolezza resia. Sappilo, sappilo però tornando alla Barbara Barbara Bette su Instagram troverete la sua dinamicità andate a trovarla andate a mangiare da lei andate a mangiare nei ristoranti dove siete date io lavoro io vi aspetto e qualsiasi persona dice che ha visto questa puntata e eh, sorpresa gli offro due calici di bel prosecco, oh. andiamo, andiamo. andiamo. Dice, Maurizio chiudi, è una bella in tre, un bello di così è un regalo che faccio a contata e portiamo a regista. E portiamo il regista a mangiare che dice io non ce la faccio più, dice, terra, <ride> allora ringraziamo tanto Barbara della tua piccola flash che ci hai dato, seguitela perché avrà altre trasmissioni televisive, seguitela sui social, perché dà molto alle, sì, alle come, persone. Sì, come sai, sono stato anche su Rete 4, a proprio a parlare di questa esatto, cosa. No, lo so, ma io ti, ti seguo anche perché dai dinamicità, sei un'imprenditrice che dà energia, è questo che ci serve: positività nonostante i problemi. Esatto, io vorrei dare molto di più perché sono giovane, ma non me lo permettono. Barbara, dobbiamo chiudere un tuo pensiero. Grazie Barbara di essere stata qui economicamente, grazie a tutti, grazie regia, alla prossima puntata di economicamente.